Ciao, mi è stata segnalata questa canzone chimica di, di Tonella Piaga il Rettore di quest'ultimo Sanremo eh, come canzone divertente, eventualmente divertente per il basso quindi sono andato a prenderla, adesso andiamo a vederla velocemente allora utilizziamo di nuovo questa risorsa che è il sito www.cordify.net in cui noi eh, andiamo a cercare delle canzoni, lui utilizza l'audio di YouTube eh, e poi va a, mettermi, a trovarmi gli accordi della canzone di base anche con qualche errorino ogni tanto e me la mette sul tempo quindi è un quadratino eh, che va a tempo sui quattro quarti in questo caso andiamo a vedere allora l'introduzione non c'è il basso c'è un synth molto carino Che noi potriamo, possiamo andare però a recuperare con il basso, magari non prendendo proprio tutte le note, ma le ultime tre, Do, Mi bemolle e Fa, ad esempio. E non so bene come dirlo, come farlo, parlo seriamente. Uh, l'originale metterebbe anche il, il fa basso in battere quindi rimarrebbe anziché un, un, un sarebbe però secondo me rende un pochettino meno prova ad ascoltarlo come dirlo come farlo ma ne parlo seriamente e non conviene se lo fingo se lo canto se lo urlo tra la gente questo tecnicamente però è un po più difficile secondo me rende un pochettino meno poi andiamo al ritornello il ritornello a questa parte qua parte fa eh, qua non c'è nulla ma secondo me è un basso di la bemolle te lo faccio sentire quindi basso di la bemolle in questa battuta qua si bemolle e re bemolle eh, anche se qua non lo fanno, secondo me è carino, sul secondo e sul quarto accordo anticipare leggermente. Ti faccio vedere come mi viene da suonarlo. Quindi, eh, anziché fare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, come tra l'altro è... Lì e quindi ci starebbe anche bene. Mi viene ad anticipare un pochettino il secondo e il quarto, secondo me gli dà un po' di spinta. Poi torna sul, uh, sull'introduzione quindi. Pure quando solo fango di un impianto travolgente. Strofa sempre qua. Dopo uh, va su un ritornello di nuovo, doppio forse si sì, è più lungo dell'altro. Lo prende già un po' prima. Una questione Eccetera, eccetera. Dopo va su eh, una strofa un po' diversa perché appoggia gli accordi del ritornello. E, e qua ci sono diversi momenti. Ti faccio sentire come li suono io: i primi lunghi, e poi vado a raddoppiare, eh, dandogli un po' di spinta per lanciare il ritornello. E non c'è io pure zinco, sono marmo, bianco e muscoli bollenti. Bene, poi eh, qua fa finta di lanciare il ritornello. In realtà va in uno special molto carino. Eh, Ricorda un po' le canzoni anni '50 con questi giri classici. Eh, anche qua andiamo a mettere le toniche e magari qualche nota, qualche nota di passaggio. Trovare quello giusto, quello che guardi per un po', solo un po', solo un po'. Solo un po'. il ritornello. Quindi qua, cosa ho fatto? Lui passava ad esempio dal Fa al Re minore Fa, Mi, Re, io sono andato a mettere quello, poi andiamo un Sol minore, da, sono sul Re, ho messo ad esempio un La di passaggio per scendere in maniera un po' più un po' più lieve, poi per andare a Do, La, Si bemolle, Do, e poi per ritornare al Fa, Re, Mi, Fa, quindi alcune note di passaggio per condire. Dopo va su un ritornello finale, l'ultima parte, eh, in questa parte qua mh, quel che viene da suonare a me è eh, dargli un po' più di dance e stare dritto sugli accordi, quindi qua cambiarli sul battere, ti faccio sentire come li suono io, qua c'è un doppio ritornello finale almeno. Chimica, chimica, è una questione di... chimica, chimica, ch qua va, va a continuare fino alla fine quindi eh, niente eh, anche l'invito è che anche se il brano non ha eh, grandi giri di basso perché nell'arrangiamento come è stato pensato non è stato pensato il basso comunque noi possiamo andarlo a prendere anche grazie a questo chordify che ci aiuta con gli accordi tirare giù una nostra versione, divertirci e, e suonare soprattutto questo splendido strumento che è il basso elettrico bene Uh, grazie se hai altre richieste qualcuno ha altre richieste le scriva qua sotto nei commenti anche se piacciono questi tipi di video fatemelo sapere grazie ciao a presto